Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video ragazzi Oggi parleremo di Callisto Protocol The Callisto Protocol è sicuramente più di un gioco survival Di quando non sia un action ok? Quindi oggi parleremo di questo gioco horror bellissimo Faticoso Incredibilmente straordinario Un vero horror puro Secondo gli sviluppatori hanno detto che i combattimenti sono stati creati con intenzione di essere faticosi e stressanti. Come potete vedere, il nostro protagonista sta sudando, quindi suderemo pure noi quando ci giocheremo, ok? Quindi l'obiettivo del protagonista è sempre quello di sopravvivere. Quasi a metà del nostro combattimento è basato sul corpo a corpo. Quindi noi giocatori dobbiamo fare attenzione a come utilizzare i proiettili, ok? Guardate un po' quanto sono brutti questi mostri. Il corpo a corpo in particolare ha ricevuto una grande attenzione da parte del team, a causa anche della scarsità di munizioni. Quindi, molti scontri andranno affrontati con il fidato Manganello del protagonista, ok? Quindi, con il Manganello. Il vero punto di forza di Callisto Protocol è il terrore: ci saranno momenti in cui i giocatori si fermeranno a causa del nervosismo, spaventati da quello che uscire da quella porta oppure quando svoltiamo a destra nell'angolo e ci, uh, ci capita non so di trovare questo mostro che ci salta addosso okay. in particolare in questa esperienza horror ambientata Uh, a 300 anni nel futuro di Sucallisto, muovendosi in infermerie, uh, sezioni di massima sicurezza, tunnel, uh, trovandoci così davanti tanti questi mostri, uh, tante stanze, oddio, mamma mia, eh, che posso dirvi di più? La difficoltà standard sarà piuttosto rispetto a quanto siamo abituati a vedere nei, nei titoli uh, moderni. quindi intenzione di questo gioco è renderlo diciamo un prodotto nel quale ogni situazione deve richiedere ingegno tanta fatica e tante abilità proprio dal videogiocatore ok quindi per non parlare anche degli effetti sonori che sono molto fondamentali per moltiplicare il potenziale di calista protocol quindi da quello che sappiamo è come Dead Space il fatto di mutilare così i mostri, quindi le mutilazioni non avranno soltanto un'importanza scenica e anzi aggiungeranno anche un pizzico di tatticismo al gameplay, il fatto è che se tu uh, spari alla gamba dell'Avominio, non so, spari a lui senza una gamba e lui continuerà a, a raggiungerci ok, strisciando a terra e noi dovremmo colpirlo a bastonate, quindi ragazzi veramente mi sta venendo la voglia di ritornare su Dead Space 1 e rifarmi tutto, tutta la saga quindi, quello che sappiamo è un bel gioco un vero horror duro la mia opinione è questa quindi, spero tanto che questo video, questa recensione vi è stata utilissima vero horror puro e non vedo l'ora di giocarci veramente aspettiamo il 2 di dicembre quindi ragazzi grazie a tutti per questa visione iscrivetevi al canale questa è stata la mia prima recensione su un gioco e eh, vabbè eh, non ho mai fatto recensioni quindi grazie a tutti e noi ci vediamo ad un prossimo video